Quando abbiamo cominciato, come diceva Paola prima, nove anni fa, abbiamo cominciato con qualcosa di ben preciso. Volevamo fare eh, qualcosa che avesse a che fare con il noir, con il giallo. l'idea era quella di verificare se il noir, che noi consideriamo letteratura sociale, no? io e altri autori di questo genere, eh, tutto quello che volete, no? molto impegnati, eh? era ancora così o invece no. Cioè, se eravamo ancora politicamente scorretti con scrittore scrittori di noir. Ora, quando abbiamo cominciato già da subito a pensare, bene, questo sarà un piccolo festival su questa cosa che dura tre giorni, e parliamo di giallo, giallo politica, giallo politica e società. Ecco che già da subito abbiamo cominciato a pensare, però non basta, giallo politica e società, dall'altra parte dovresti comunque anche vedere politica e società a questo punto, e crimini. e anche chi combatte il crimine, quindi la realtà. Ecco che a quel punto abbiamo cominciato ad allargarci, parlavamo di Noir, però contemporaneamente dobbiamo parlare di, della realtà che noi raccontiamo e abbiamo cominciato col parlare della mafia, che poi ci siamo accorti mano a mano che andavamo avanti che non basta parlare solo di mafia come l'avevamo fatto magari nei primi anni, devi parlare anche di mafia al nord, non ti basta parlare soltanto di mafia, neanche di mafia al nord, a quel punto ti tocca parlare di corruzione, devi parlare di mafia a livello internazionale, allora devi parlare di tante altre cose, di finanza, vedete, si, si apriva come succede quando ci si occupa dei fatti italiani, una, una specie di mosaico no? con tante tessere che è bene non raccontare di volta in volta, ne abbiamo raccontato un po', adesso dobbiamo passare a quell'altro. Stessa cosa succedeva con la parte letteraria, con il linguaggi, e soprattutto con i linguaggi. A un certo punto ti accorgi che non è che basta che fai un dibattito su questa cosa qui, anzi è molto interessante sentire un'altra voce, un altro tipo di linguaggio, ci sono documentari, ci sono reportaggi, c'è il teatro, c'è la musica con la quale ci siamo legati in tutti questi anni. Ecco che, vedete, dopo un po' ti accorgi che tre giorni non bastano.